Direi che possiamo cominciare questa conferenza stampa. Buongiorno a tutti e a tutti, a chi è presente, chi è collegato in questo momento in diretta su Facebook, sul sito UNAR e sul sito della Wisp. Eh, oggi eh, comincia eh, a essere operativo l'Osservatorio nazionale contro le discriminazioni nello sport un progetto eh, che l'UNAR e anche insieme alla Wisp portano avanti da circa dieci anni a livello eh, di studio e eh, anche desiderio. Eh, L'osservatorio nasce da, dall'idea di un nostro collega, un collega UNAR che è venuto a mancare il 13 novembre dello scorso anno, Mauro Valeri, eh, uno dei più grandi studiosi italiani di antirazzismo, eh, il quale riteneva, come riteniamo anche noi, che lo sport sia uno dei luoghi dove si forma la personalità, specialmente dei giovani, dove si forma il senso di comunità, il valore del rispetto e della convivenza e quindi l'attenzione verso le attività sportive, i luoghi dove queste si svolgono, dovevano essere uno delle. Priorità per un ufficio come il nostro, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, eh, e eh, le associazioni che sono qui presenti. Io eh, appunto vi volevo presentare i due partner importantissimi dell'osservatorio, eh, la WISP, che è un'associazione che da tanti anni eh, promuove lo sport, la democrazia nello sport, il rispetto e l'integrazione. Ehm, è un partner per l'UNAR fondamentale, importante, eh, a prescindere dall'osservatorio, anche per tante altre cose. E, eh, a questo proposito volevo eh, ringraziare il Presidente Vincenzo Manco per essere qui e eh, a breve eh, parlerà e, e insieme a lui altre persone che hanno contribuito eh, alla creazione, alla costruzione dell'osservatorio. Eh, Carlo Balestri, eh, Raffaella Chiodo, eh, Daniela Conti, eh, Ivano Maiorella, Francesca Spanò, eh, Sergio Pannocchia e Giulia eh, Bruscani. Eh, Sergio Pannocchia e Giulia Bruscani sono volontari del servizio civile che eh, lavorano presso la WISP ed è anche questo un elemento molto importante eh, parlando appunto di giovani e di esperienza e, e di sport. E di sport democratico. Eh, alla mia sinistra c'è eh, Duccio Zola, il vicepresidente di Lunaria, che eh, è un'associazione anch'essa che si occupa di diritti umani in Italia in maniera particolare. Ogni anno eh, pubblicano una relazione, un rapporto che eh, ci dà un po', eh, misura la temperatura della democrazia in Italia e quindi rispetto ai diritti umani e alcuni giorni fa hanno pubblicato un rapporto eh, che purtroppo eh, ci preoccupa molto per i casi eh, di, di discriminazione diffusa nel nostro Paese. Poi eh, il Vicepresidente prenderà anche lui la parola eh, per eh, raccontarci un po' le attività eh, dell'Associazione Lunaria. Eh, oltre a loro, eh, ringrazio molto il collega dell'UNAR Fernando Fracassi per essere eh, così ehm, insistente nel, nel voler, nonostante il Covid, nonostante tutte le difficoltà che abbiamo affrontato, in considerazione del fatto che noi l'osservatorio volevamo eh, farlo partire il 21 marzo la giornata contro il razzismo, e a causa della pandemia non siamo riusciti. Eh, comunque eh, anche grazie a Fernando siamo qui oggi a presentarlo e poi voglio ringraziare moltissimo eh, di cuore Beatrice Ion che, eh, che l'abbiamo nominata a sua insaputa la nostra madrina dell'osservatorio contro le discriminazioni nello sport eh, Beatrice che è una punta di diamante della nostra squadra paralimpica di basket eh, donna giovanissima ma molto forte, che purtroppo ha subito eh, una eh, violenza, eh, un'aggressione molto molto grave. E quindi, eh, diciamo, ci fa, è un onore per noi averla con noi e la sentiremo. Eh, Sentiremo anche da parte sua le sue impressioni e cosa eh, lei si aspetta da un lavoro come questo, da un osservatorio come questo. Eh, io sarò molto, molto breve e poi sarò a disposizione per, per eventuali domande. Eh, volevo però rimarcare velocemente alcune caratteristiche fondamentali del, dell'osservatorio. Innanzitutto è un'esperienza unica in Europa. Non esiste un osservatorio di questo tipo, un osservatorio che si concentra soprattutto sullo sport dilettantistico e amatoriale, quindi in quei famosi campetti di periferia di, di, periferia di cui tanto si parla, eh, ma, che, eh, ma dove vige molto spesso un problema di mancanza di fiducia dove eh, tante persone, ragazze e ragazzi di tutte le età eh, di, che hanno caratteristiche diverse per tutta una serie eh, di, eh, di motivi vengono aggrediti, subiscono discriminazioni per il colore della pelle, per il credo religioso per l'orientamento sessuale, l'identità di genere per la loro disabilità ma eh, non sentono da parte delle istituzioni quella fiducia per cui spesso decidono, decidono di chiudersi in se stessi eh, in un angolo non denunciare e eh, tenere nascosto un'esperienza traumatica e inaccettabile per la nostra democrazia come un'aggressione ehm, e un atto di discriminazione. Quindi noi vogliamo rompere un po' questo muro, eh, abbiamo l'ambizione di poter essere un punto di riferimento e dare fiducia alle tante ragazze e ragazzi che eh, specialmente nei luoghi meno mainstream, meno eh, battuti dalla stampa e dai media, eh, potrebbero subire dei, degli atti di discriminazione, quindi gli, gli diciamo rivolgetevi a noi e noi faremo tutto il possibile perché questi atti eh, non vengano ignorati. Um, ultima cosa, eh, prima di passare eh, la parola al presidente della Wisp, Vincenzo Manco, noi a partire da settembre, visto che l'osservatorio non è un'isola, Uh, cercheremo di costruire un network, uh, una rete con tutte le federazioni sportive, le società uh, amatoriali, dilettantistiche, anche altre associazioni che lavorano sul territorio e anche centri di ricerca e università per fare un lavoro di squadra e poter essere più efficaci eh, nel, sia nell'affrontare i casi di discriminazione ma anche costruire qualcosa di strutturale e culturalmente eh, importante affinché nel nostro sport a tutti i livelli, in tutta Italia, i casi di discriminazione siano sempre minori perché si sarà raggiunti una crescita culturale che ne impedirà... Eh, la proliferazione che invece registriamo oggi. Quindi passo la parola al presidente Vincenzo Manco della WISP. Prego. Grazie, grazie direttore. Eh, buongiorno a tutti e a tutti. Saluto anch'io, ringrazio chiaramente Lunar. Eh, saluto eh, la presenza anche del vicepresidente Duccio Zola di Lunaria. Saluto Beatrice, e eh, quindi sarò anche diciamo, molto attento a, a ciò che lei ci dirà, visto l'episodio che purtroppo diciamo, l'ha riguardata, riguardata di recente. E io credo che sia, lo diceva già il direttore Triantafilos Lucarellis, che davvero ringrazio ancora, un giorno particolarmente significativo. Questo per la WISP è un giorno importante, e per questo ringrazio anch'io tutti i dirigenti collaboratori collaboratrici della WISP che hanno contribuito diciamo, a, a farci vivere un altro momento importante e particolarmente significativo perché da tempo, insieme appunto alla figura del già ricordato Mauro Valeri, già aver fatto questa scelta di intitolare l'Osservatorio Nazionale contro le discriminazioni nello sport a Mauro è un ulteriore diciamo, riconoscimento alla persona, al lavoro, all'impegno e anche diciamo, alla caratura culturale diciamo, delle, e dell'eredità culturale e intellettuale che Mauro Valeri ci ha, ci ha lasciato, spesso e volentieri abbiamo avuto l'occasione nelle nostre iniziative, assemblee, congressi di averlo, di, di averlo con noi e quindi anche questo dà un segnale molto chiaro di qual è la direzione che tutti insieme, a cominciare dal Lunar, vogliamo vogliamo intraprendere con questa esperienza. Altro elemento particolarmente significativo è la dimensione appunto eh, dire, europea, quindi essere un osservatorio che possiamo dirlo, insomma, attiva elementi di avanguardia di dimensione internazionale rispetto a quello che è il monitoraggio, la conoscenza, la costruzione di percorsi di formazione, quindi di sensibilizzazione, di promozione dei valori del rispetto, della tolleranza, dell'inclusione, della convivenza e quindi di schierarsi, aggiungerei io per quanto riguarda la WISP, mettendoci la faccia perché stiamo appunto parlando, come giustamente diceva il direttore Lucarellis, stiamo parlando dei campetti di periferia, cioè stiamo parlando di quella dimensione di torneistica, di campionati, di iniziative che riguardano l'amatorialità e il dilettantismo, cioè direttamente ciò che la WISP con le sue 15.600 e passa ASD, SSD e gruppi sportivi, che sono ad essa affiliati promuove appunto la propria offerta sportiva, quindi metterci la faccia vuol dire esattamente questo, prima di tutto provare ad essere coerenti con ciò che si dice, con ciò che è l'elemento identitario della nostra storia, quindi i valori di convivenza, di pace e di tolleranza, ma di farlo appunto attraverso le nostre buone pratiche. Noi abbiamo nel tempo, negli anni, da tantissimi anni, contribuito attraverso la partecipazione alla progettazione europea, anche diciamo, rispetto alla promozione ecco, di questi valori in quelle esperienze in, quelle, in, quella, in quella dimensione. Noi siamo quindi intenzionati a mettere a disposizione non solo tutto il nostro know-how, ma tutta la nostra rete associativa nel protocollo facciamo appunto riferimento ad almeno dieci comitati territoriali da mettere subito a disposizione che sono sostanzialmente poi coloro che magari più di altri hanno maturato al meglio proprio nelle esperienze progettuali nel rapporto anche eh, di, lungo, di lungo corso eh, con, con l'ufficio nazionale appunto antidiscriminazione. Però ecco, i nostri 119 comitati territoriali, 19 regionali e la dimensione nazionale è assolutamente diciamo, a disposizione per raggiungere gli obiettivi che dentro questo protocollo che oggi sottoscriviamo noi abbiamo tutta l'intenzione diciamo, di contribuire e quindi di vederli, di vederli eh, assolutamente realizzati. Ultima cosa, ultima sottolineatura per accentuare ancora se mai ce ne fosse possibile ci fosse, diciamo, fosse necessario e sicuramente lo scenario eh, quotidiano, attuale, che rischia ciò che noi leggiamo in questi giorni, questo anche al di là di quella che può essere direttamente la dimensione sportiva, quello che noi leggiamo sul ritorno di un fenomeno, del fenomeno migratorio che chiaramente dentro questa fase storica particolare della dimensione del contagio, del Covid-19, insomma di quello che abbiamo vissuto, rischia di riaprire di nuovo grandi sentimenti di, di rancore, di paure, di, di tornare di nuovo ad alimentare situazioni che tutto hanno a che fare, diciamo, tranne che con con la dimensione come dire, reale di un fenomeno che va comunque diciamo, affrontato, va comunque letto nei, nei dovuti modi, ma che deve essere sicuramente accompagnato da dimensioni associative come la nostra, come quella di Lunaria, mi permetto, nel rapporto con le istituzioni, in questo caso il rapporto con le istituzioni nazionali, cercando appunto di avere, come ricordava giustamente il direttore. Lucarellis, un approccio sicuramente intanto democratico, noi siamo dentro una democrazia e i valori fondanti di questa democrazia stampati nella nostra carta costituzionale devono vedere quella realizzazione nell'approccio intanto con tutte le persone e quindi i diritti umani che vanno assolutamente affermati e che vanno assolutamente promossi. Ecco, questa è diciamo, le, le, le, la dimensione nella quale la WISP vivrà, ha vissuto e vivrà ancora di più oggi, nella firma. E sicuramente da domani mettiamo a disposizione tutta l'associazione per giocare ancora una volta la nostra coerenza nella dimensione sussidiaria con le istituzioni e nel rapporto con le reti sociali affinché un grado di civiltà sempre maggiore anche nel nostro paese si possa raggiungere, soprattutto su questi temi, sui temi della convivenza. Grazie ancora. Grazie al Presidente Manco. Uh, il vicepresidente Lunaria Duccio Zola, prego. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Eh, ovviamente anche io ci tengo a esprimere la nostra più, più viva soddisfazione, il nostro grande apprezzamento per l'avvio oggi del, dell'Osservatorio Nazionale contro le discriminazioni nello sport. Eh, si tratta confermo diciamo, le parole del direttore e del presidente, eh, di un passaggio importante, di un vero e proprio salto di qualità, oserei dire, eh, che per quanto ci riguarda, per quanto riguarda Lunaria, eh, arricchisce e preziosisce diciamo, il nostro impegno ultraventennale eh, sul fronte del, del contrasto al razzismo, alla xenofobia, e alle discriminazioni e per la promozione invece dei diritti umani e dei principi di uguaglianza, di non discriminazione, di pari opportunità. È un lavoro appunto che, che svolgiamo da, da più di 20 anni con eh, progetti, con campagne, con iniziative a livello locale, nazionale, internazionale, facendo molto molto spesso rete con altre realtà, eh, università, istituzioni, e organizzazioni della società civile con un e anche con una abbiamo già come dire, un rapporto di scambio e di collaborazione molto, molto fruttuoso e consolidato che del resto ci ha portato come dire qui oggi ci ha riuniti qui, qui oggi eh, in particolare con Lunaria dal 2011 eh, il direttore faceva riferimento a questo nel suo intervento svolgiamo un lavoro quotidiano e sistematico di monitoraggio delle discriminazioni, degli episodi di violenza razzista ehm, nella società italiana eh, grazie ad un sito tematico che si chiama Cronache di ordinario razzismo e proprio due settimane fa abbiamo pubblicato il quinto libro bianco sul, razzi sul razzismo in Italia eh, una pubblicazione che potete gratuitamente eh, scaricare sul nostro sito ed è un, un testo che analizza questo, questo fenomeno eh, sulla base di ehm, oltre 7.500 casi di discriminazione, di razzismo, di violenza razzista che abbiamo raccolto e eh, documentato a partire dal 2008. Eh, ebbene, il 10% circa di questo totale riguarda proprio dei casi di discriminazione e di razzismo nel mondo dello sport. Eh, nel 2019, quindi lo scorso anno, abbiamo documentato 121 casi con un eh, trend di netta crescita purtroppo rispetto agli anni passati. Questo è un, un dato che è in linea anche con i riscontri e con le evidenze che vengono da fonti istituzionali, non ultimi, i dati eh, UNAR, che eh, segnalano l'urgenza di mettere in campo delle iniziative forti su questo terreno, sul terreno del contrasto alle discriminazioni, soprattutto per quanto riguarda appunto il, il mondo dello sport. Ora, rispetto alla sfida che noi abbiamo di fronte, eh, la nascita, la costituzione di questo osservatorio è davvero un grande passo in avanti che finalmente ci consente di avere a disposizione gli strumenti, le competenze, le metodologie all'interno di un piano di azione eh, coerente eh, per conseguire l'obiettivo del superamento delle discriminazioni nel mondo dello sport, in particolare eh, nel mondo dello sport amatoriale e dilettantistico, che è un ambito che tocca direttamente o indirettamente milioni di persone in Italia che rappresenta, come si diceva prima, un vettore fondamentale non solo di formazione della personalità eh, dei giovani, ma anche di integrazione sociale più in generale eh, e che spesso, troppo spesso, direi, viene relegato come dire, in secondo e in terzo piano e che invece merita grande considerazione, grande attenzione. Ora, per raggiungere questo obiettivo, sicuramente ambizioso, noi siamo convinti che soltanto un lavoro di coordinamento, di concerto tra tutti gli stakeholder sia premiante, cioè possa dare i suoi, i suoi frutti. Quindi un lavoro come dire, che coinvolga, che metta intorno ad un tavolo eh, le istituzioni, ovviamente, insieme alle società, eh, alle realtà che promuovono lo sport, le federazioni le società sportive, le eh, associazioni che eh, organizzano appunto il mondo dello sport amatoriale e dilettantistico sui territori, i famosi campetti di periglia di cui si parlava. Insieme a queste realtà ovviamente anche le università, i centri di ricerca e le organizzazioni della società civile che hanno nella propria missione eh, il, il contrasto alle eh, discriminazioni e al, e al razzismo. E noi crediamo appunto che per come si è costituito questo osservatorio ecco, eh, ci sia davvero un valore, un valore aggiunto che ci fa, che ci fa ben, ben sperare perché si realizza appunto eh, questo circolo virtuoso di cui, di cui stavo parlando. Un altro valore aggiunto eh, dal nostro punto di vista dell'osservatorio è eh, diciamo il fatto che l'osservatorio si muoverà articolando insieme diversi piani complementari. Di, eh, di Quindi affiancando ad un lavoro necessario e urgente di eh, raccolta dati, di documentazione e poi di elaborazione, un lavoro altrettanto necessario e urgente di ehm, comunicazione e sensibilizzazione pubblica, di formazione rivolta in particolare eh, agli operatori sportivi, eh, penso ai dirigenti, penso agli allenatori, penso agli arbitri o agli stessi atleti, di decostruzione di quegli stereotipi e di quelle rappresentazioni mistificatorie denigratorie attraverso cui le discriminazioni si veicolano nel mondo dello sport e poi in tutta la società e poi anche di eh, diffusione di quelle buone pratiche di trasmissione dei veri valori dello sport a cui eh, accennava il Presidente Marco, quindi l'inclusione sociale il rispetto delle diversità, il rispetto dell'avversario, la condivisione di un quadro di regole e di principi. E valori fondanti dello sport che a ben vedere sono i valori fondanti della nostra stessa democrazia. Ecco, quindi io diciamo, mi fermo qui e voglio davvero ringraziare ancora Unar per aver avviato questo, uh, questo percorso, noi non vediamo l'ora di metterci al lavoro fin dai prossimi giorni certi di poter dare diciamo, un, valido, un valido contributo e quindi grazie ancora e buon lavoro a tutti noi. Grazie molte al Vicepresidente di Lunaria, anche noi tutti quanti non vediamo l'ora. No? Ehm, io farei parlare la nostra madrina Beatrice Ion eh, per ascoltare lei cosa ha da dirci, prego Beatrice. grazie per avermi invitato è un onore veramente anche perché non era conoscenza di tutto questo e penso che sia una cosa bellissima e anche perché è giusto sensibilizzare le persone su certi argomenti e anche perché purtroppo la discriminazione nello sport esiste come io stessa uh, l'ho vissuta sia da donna che da straniera quindi penso che utilizzare le persone su ciò uh, sia molto utile perché magari grazie a ciò accadrà sempre di meno, sicuramente uh, purtroppo sono cose che accadranno sempre, però l'importante è che le persone sappiano che è sbagliato, si rendano conto che è sbagliato e lo facciano sempre di meno. E... anche perché è sempre bello di, di, di essere tutelati da qualcuno ti fa sentire protetto e ti dà anche il coraggio di, di parlare quando succedono certe cose perché non è semplice esporsi e raccontare certe cose quindi penso che grazie a ciò molte persone avranno il coraggio di venire fuori e raccontare certi episodi perché più se ne parla Meno mi ignoranza c'è sull'argomento e secondo me meno accade perché le persone si sensibilizzano di più. Eh, Beatrice, come sta tuo padre? Si sta riprendendo? Ma normalmente si sta riprendendo, fortunatamente grazie anche a tutto il supporto che mi dicevo. Uh, fortunatamente. Ha solo rotto, solo tra virgolette, quindi si dovrà operare solo quello, però poteva andare peggio. Quindi siamo contenti che alla fine sia andata così e la cosa non, non sia andata oltre. Beatrice, grazie di nuovo per la tua, eh, la tua presenza, non so. Allora io eh, vi, vi descrivo il logo eh, dell'Osservatorio nazionale contro le discriminazioni dello sport che è un logo che, ha, eh, che può essere visto da tanti punti di vista ovviamente quello più evidente è l'occhio eh, che ovviamente un osservatorio deve utilizzare i propri occhi quindi deve ehm, guardare con attenzione ma rappresenta anche diciamo, eh, una persona che compie un gesto atletico Uh, un gesto atletico che in qualche modo però può essere anche interpretato come un abbraccio come qualcosa che unisce quindi due braccia che si avvicinano e, uh, ed è un abbraccio è quello un po' dal punto di vista simbolico che, che vuole rappresentare questo osservatorio quindi il discorso della fiducia che dicevamo e, e uh, la nostra ambizione di diventare un punto di riferimento che eh, porti le persone eh, a eh, segnalare eh, eventuali fatti di discriminazione superando così la paura e anche diciamo, il fatalismo di pensare che eh, nessuno si muoverà eh, perché tanto eh, c'è un'indifferenza eh, generalizzata. Quindi il logo ha questa, vuole rappresentare un po' un po' Uh, questi, questi elementi uh, e ringrazio diciamo, l'ufficio Lunar perché è stato un logo ideato e realizzato al nostro interno uh, vista anche la situazione di difficoltà momentanea che abbiamo. Eh, noi adesso ehm, passeremo alle firme del, del protocollo eh, di costituzione dell'osservatorio, però eventualmente se ci dovessero essere delle domande eh, noi siamo a disposizione, lo siamo noi come immagino eh, lo sia anche tu Beatrice, giusto? Ok, grazie. Ci sono domande anche da Facebook, qualcuno può essere che abbia, avete visto o non è previsto. Posso chiedere io una cosa? Sì, certo. Col, uh, col microfono forse? Sì. Un attimo, prego. prego. Buongiorno, sono Erica Primavera dell'agenzia di stampa Dire. Eh, volevo chiedere, questa struttura che comporrà l'osservatorio, da quante persone è eh, composta, quale sarà il lavoro alle spalle, insomma, come sarà strutturato nel concreto? Grazie. Allora, le persone sono tante e sono anche dislocate sul territorio. Come diceva il Presidente Manco, ci saranno eh, questi comitati della WISP territoriali che hanno diciamo che lo hanno, hanno fatto questo lavoro dal punto di vista territoriale negli anni scorsi a livello, a livello locale, quindi ci saranno loro, c'è il contact center eh, dell'UNAR che è composto da eh, sette persone e che quindi anche loro eh, saranno eh, coinvolti nell'osservatorio e poi saranno le persone di Lunaria, tutte, tutta la squadra di persone che si occuperà della parte formazione, della parte comunicazione. Quindi in realtà ehm, stiamo parlando di qualche decina di persone dedicate, ovviamente non esclusivamente all'osservatorio, perché eh, noi, noi tutti... Per fortuna facciamo un lavoro, eh, come si dice, molto articolato, ci occupiamo di tante cose, però l'osservatorio per noi comunque sarà una priorità sulla quale dedicheremo eh, tutte le persone che sarà possibile dedicare. Beh. Altre domande? Da, dai social non sono arrivate, vero? Bene, allora ehm, non ci sono altre domande, noi vi ringraziamo per l'attenzione e adesso passiamo alla sottoscrizione del protocollo. Buona giornata e a presto. Buona giornata, arrivederci. arrivederci. arrivederci. Ciao Beatrice, grazie. Beatrice, a presto, eh? Ciao. Ciao, grazie. Ci sentiamo presto. Grazie. Ciao. Ciao. Grazie di essere stata con noi. Salutaci tuo padre. Se partiamo sì. dal Presidente Manco e facciamo. Allora, allora, questi sono divisi, sono tre copie originali, sì. una è questa, questa è la... la penna è qua, sì, l'altra allora, è questa, sì. questa è la penna okay. qui. Vabbè, personalizzare lui va ah, va <ride> se, se ci tiene <ride> Facciamo, facciamo un, esatto. una cosa, un segno dei tempi. Esatto, così lasceremo esatto. anche questo nella storia. E così passerà nella storia. Così nessuno potrà dire okay. nella presidenza del Consiglio dei Ministri. Esatto.